Per il 57 appuntamento nella rubrica il sessuologo risponde oggi provo a spiegare in che modo ho risposto a una domanda che mi è arrivata da una donna che ha difficoltà a capire le proprie reazioni nella sessualità infatti dice di sentirsi bloccata e che questo blocco accade in maniera sistematica dopo un po' dopo qualche settimana dall'inizio delle sue relazioni Infatti in questo momento mi scrive che è da circa due mesi che è in una nuova relazione di coppia con una persona che le piace e con cui inizialmente la sessualità non stava funzionando bene, non c'era abbastanza piacere fisico, però poi dice poi mi sono sciolta, poi la cosa ha iniziato a funzionare e poi adesso nuovamente ha, ha ripreso a peggiorare e qualcosa si è andato per perdendosi dopo solo, alla fine dopo solo due mesi di relazione e nella sua mail mi spiega che c'è un antecedente: cioè eh, tutto questo era successo anche un anno fa e un anno fa era successo questo blocco nella sessualità che aveva provato a risolvere anche rivolgendosi a un coach online che con un lavoro di ipnosi l'aveva aiutata a sbloccarsi e mi spiega che questa cosa l'aveva aiutata molto, però l'aveva aiutata per una singola occasione, cioè riuscita poi a recuperare l'eccitazione al desiderio nella sessualità per un episodio sessuale e poi successivamente il tutto è ritornato nella confusione più totale. Che quindi è tutta un'esperienza che porta a una serie di dubbi su se stessa. Legati all'idea del forse rimarrò così per sempre, eh, forse eh, non riuscirò mai a risolvere questa cosa, e al chiedersi come mai a volte mi accade, altre volte non mi accade. È casuale, non posso vivermi la sessualità e i momenti piacevoli nella sessualità perché devo prevedere il fatto che poi potrà andare a danneggiarsi subito dopo. Cioè, iniziano a innescarsi tutta una serie di ragionamenti, un po' dolorosi, confusionari. Che è utile effettivamente provare a mettere in chiaro e a fuoco infatti poi per domande rispetto alla rubrica se solo corrisponde potete sempre scrivermi via mail a valerio.celletti.com o contattarmi comunque tramite il mio sito drvalerio.com. E in questo caso io eh, avevo bisogno di qualche ulteriore informazione per rispondere in maniera eh, più costruttiva per quanto possibile e quindi ho provato a fare un paio di domande rispetto a cosa si, si intendesse per piacere nella sessualità, eh, se questo corrispondesse a un'eccitazione fisica oppure no, eh, ho chiesto come funzionasse il desiderio sessuale in termini un po' più generali nella sua esperienza e eh, soprattutto ho chiesto anche se avesse capito qualcosa del come aveva funzionato l'intervento ipnotico che l'aveva aiutata, perché alla fine in quasi tutti i casi in cui si ha un supporto, un aiuto di tipo comunque psicologico quello che è importante non è tanto uscire dal colloquio con l'altra persona sentendosi meglio. Eh, quello è, è piacevole, ci mancherebbe, ma non è il motivo per cui si lavora con uno psicoterapeuta. L'obiettivo di una psicoterapia, qualunque essa sia, di qualunque orientamento abbia, eh, l'obiettivo è sempre portarsi a casa qualche strumento in più, qualche consapevolezza in più che ci possa aiutare fuori poi dalla seduta di psicoterapia, non dentro la seduta cioè che possano essere degli strumenti che poi riusciamo a imparare ad applicare per prenderci maggiore cura di noi stessi e quindi chiedendo queste cose la persona mi ha risposto spiegando che eh, c'erano effettivamente forse alcune difficoltà sul tema dell'orgasmo mi spiegava che tende poi lei a dire raggiungo l'orgasmo solo torideo e non lo raggiungo con altre modalità di penetrazione, eh, come il, spiega che a volte ha una sensazione di sentirsi bloccata nell'innesco dell'orgasmo, sente tante sensazioni tanto piacere, però poi questa cosa dice forse è un blocco mentale, non arrivo a uno step successivo, c'è cioè qualcosa che non, non ingrana e si inceppa in quel passaggio. Come nelle sue riflessioni mi dice che non ha ben chiaro che cosa funzioni per il suo desiderio sessuale, mi spiega che questa cosa per lei, il fatto di eccitarsi, il fatto di lubrificarsi, è una cosa che ha sempre funzionato in modo molto spontaneo e altrettanto in modo spontaneo si è danneggiata questa cosa. Nella relazione degli ultimi mesi, mi dice che a volte poi questa sensazione di sentirsi eccitata funzionava, soprattutto forse anche legato a una certa lentezza che riuscivano a dare nei loro incontri sessuali, nel fatto che si prendevano il tempo per conoscersi, c'era una certa... Eh, ansia e eh, imbarazzo nel eh, approcciarsi a una persona che ancora non conosceva e dice che si sentiva molto eccitata quando lui le diceva delle cose su, eh, sul sentimento che provava la chiamava amore mio c'era un coinvolgimento lì che funzionava e anche lei ha detto proviamo a dirci o di parlare di più, di dirci delle cose nel sesso e dice, quando abbiamo iniziato a dirci delle cose nel sesso quella cosa non ha più funzionato come quando abbiamo perso eh, parte di quel timore nell'avvicinarsi eh, si è innescato qualcos'altro che poi in maniera controproducente forse ha contribuito a quello che sto definendo blocco sessuale cioè il fatto che poi a un certo punto eh, non sarebbe, dice, lecito eh, continuare a chiedere di avvicinarci sempre in quella modalità eh, però ho fatto in quest'altro modo la cosa non funziona e su questo quindi ehm, c'è parti, parti e passaggi su cui è un po' in confusione che vale la pena mettere in chiaro e mettere a fuoco uno per uno come rispetto alla mia domanda sul che cosa ha funzionato di quell'intervento ipnotico che ha fatto mi spiega che fondamentalmente non lo sa mi spiega che forse il lavorare in, con una modalità ipnotica l'ha aiutata a sbloccare un'emozione però non mi sa dire bene di quale emozione si tratta, del come funziona questo processo, e mi dice però di riconoscere tutta una serie di tensioni da un punto di vista di genitali, che eh, forse ha un qualche collegamento con questa cosa, ma non riesce a capire bene come e quindi ci sono tutta una serie di indizi messi insieme in modo davvero confusionario e sta cosa è totalmente normale cioè funziona così tutte le volte che noi abbiamo delle difficoltà su degli argomenti comprensibilmente abbiamo anche difficoltà a mettere in ordine le informazioni in un modo comprensibile e questo è parte di quello che si fa nel consultare uno specialista, quando io vado eh, dal, dal meccanico e ho la macchina che fa un qualche rumorino non è che devo conoscere tutto il motore, sapergli spiegare che rumore è, che è e come avviene poi insieme ci si rimette e si costruisce tutta le, la sequenza che porta a quel rumore e si prova a capire dove sta il problema la stessa cosa si fa quando si lavora in un contesto di psicoterapia, cercare di mettere in ordine le informazioni e di costruire un attimo un'idea un po' più chiara di quale sia il problema. Perché? Per esempio iniziamo dal chiarire che la distinzione poi tra eh, orgasmo vero e orgasmo finto è davvero una distinzione che eh, fa tutto, ha tutto un ricorso è un ritorno uh, storico a qualcosa che un secolo fa si pensava esistesse come distinzione però in realtà era davvero tutta un po una costruzione l'orgasmo esiste soltanto in un'unica modalità che coinvolge sempre la clitoride non esiste la distinzione tra orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale. Quello che succede è che a volte la clitoride è stimolata in maniera più diretta, altre volte più indiretta e la clitoride non è una struttura soltanto esterna di quel punto che si vede fuori dalla vagina nella vulva. Quello che invece è è un organo che ha tutta una struttura interna all'interno del canale vaginale e tutta una serie di ramificazioni nervose che vanno a coinvolgere tantissimi muscoli diversi del, del bacino. Quindi di per sé in realtà tutti gli orgasmi coinvolgono la clitoride in punti diversi, in passaggi diversi. E questa cosa qua però forse è importante capirla perché ci parla nel fare questa distinzione, la persona ci parla di una certa confusione che ha nel rapporto col proprio corpo. Cioè si parte dal dire ho un blocco mentale, però prima di dirci che ho un blocco mentale, forse potrebbe essere utile fermarsi un attimo e dirsi che anche il corpo forse è un po' bloccato e questo corpo forse non lo conosco così bene mi raccomando quando c'è qualcosa che non funziona sul corpo la prima cosa chiaro nella sessualità le emozioni i pensieri la mente servono tanto e sono fondamentali però è altrettanto importante cercare di andare a approfondire un attimo come funziona quella parte del corpo su cui ci stiamo interrogando quindi andare a guardare effettivamente se si parla di un tema legato al piacere, come funziona il piacere nella sessualità, qual è l'anatomia dei genitali, come funziona l'orgasmo nella sessualità, sono tutti meccanismi che forse potrebbe esserci utile approfondire e che. In teoria dovrebbero far, far parte di una buona educazione sessuale, però sappiamo che l'Italia è messa un po' così. Noi educazione sessuale nel percorso formativo scolastico tendenzialmente non la facciamo. Quando la facciamo è davvero eventi a spot un po' eh, improvvisati perché non c'è dietro una programmazione seria di questo tipo di interventi, però è qualcosa che forse aiuterebbe in tantissime situazioni a migliorare notevolmente la qualità della vita e delle relazioni di coppia degli adulti che poi quando escono dalla scuola se ne escono senza essere stati formati su alcuni argomenti. Recuperiamo queste cose, recuperiamole fuori dal percorso obbligato, cercando di andare noi a documentarci su certe cose. Per esempio quindi, parlando di desiderio, anche lì no, emergeva il fatto che non c'è una buona consapevolezza di come funziona il proprio desiderio, e questa cosa qui è frequentissima. Tantissime persone sentono di avere desiderio sessuale e non capiscono e di sentirsi eccitati con erezioni, lubrificazioni, reazioni fisiche e non capiscono da dove venga. Tutto questo a volte quando non viene capito viene ascritto un po' al tema della naturalezza, è naturale che funzioni così, succede tutto in maniera molto spontanea ed è tutto molto bello quando succede in modo spontaneo ma sono passaggi in cui ci stiamo perdendo qualcosa ogni volta che c'è un'esperienza di eccitazione fisica legata alla sessualità eh, quello che sta succedendo è che il pensiero la mente sta valutando sessualmente desiderabile qualcosa e quindi sta attivando una reazione legata al ciclo di risposta sessuale che fa sì che il, se il sesso e il corpo si attivino con l'eccitazione che poi passerà al plateau che poi passerà all'orgasmo e alla risoluzione del periodo refrattario secondo un po di quella che è la conformazione personale la questione quindi è che Qui ci sono dei gusti che non sono mai stati esplorati in maniera molto chiara e la persona ha paura che rimarrà così per sempre e questo blocco che ha non lo riuscirà mai a risolvere. Su questo forse potrebbe essere utile rassicurarci un attimo dicendoci che i pensieri come i gusti non sono qualcosa che può scomparire. Tutto ciò che sta nella testa non è che può essere rimosso, tolto o perso, però può essere sepolto a volte eh, sotto tutta un'altra serie di ragionamenti e di meccanismi che non ci stanno aiutando, che ci mandano in confusione, che ci distraggono e che ci rendono più difficile avere accesso a dei pensieri e degli elementi sessualmente desiderabili che sono per noi funzionali ed efficaci. Quindi quello che può essere utile è cercare di comprendere meglio i propri gusti per poterli a utilizzare e ricercare volontariamente attivamente nell'incontro sessuale con noi stessi o con un'altra persona quindi per essere più attivamente protagonisti di quella che è la nostra esperienza sessuale perché se lasciamo le cose al caso, comprensibilmente come il lancio di dadi, poi va come va a volte va bene, a volte va male, e quindi ci sentiamo davvero in balia degli eventi. Se invece ci prendiamo un po' più in mano le redini di quello che è la nostra esperienza, di quello che è la nostra piacevolezza, il nostro desiderio della sessualità, forse le cose possono andare molto meglio. In questo caso, quindi, l'obiettivo qui non è. Tornare come stavo prima del blocco sessuale, perché prima del blocco sessuale ero inconsapevole e nelle mani del destino, nel come potrà andare o meno la mia esperienza sessuale, il mio piacere nella sessualità. Qui c'è a volte questa, questa, questa associazione tra quello che è spontaneo e allora va bene e allora è buono, no? Che è proprio una delle conseguenze di quello che ci porta alla eh, non educazione sessuale eh, che la scuola non ci propone. Eh, okay. quindi piuttosto invece quello che potrebbe esserci utile iniziare a pensare rispetto alla sessualità non è tanto spontaneo, allora buono, ma piuttosto consapevole, allora probabilmente buono. Cioè, tanto più sono consapevole di alcuni passaggi, tanto più posso parteciparvi e cercare di fare sì che vadano in una direzione coerente con i miei valori, con le mie aspettative, con i miei gusti nel prendermi cura di me stesso. Quindi però la direzione non è il... Allora è successo da solo? Bene. Se succede da solo significa che c'è un procedimento sottostante che sta avvenendo e io, non rendendomene conto, perdo l'occasione di replicarlo tutte le volte che voglio. Mentre se invece capisco che alcune volte, perché no, anche in maniera casuale alcune cose vanno bene, rendermene consapevole e capirle mi dà la possibilità poi di riproporle a me stesso e, se si parla di sessualità, di divertirmi un po' di più. Nella sessualità infatti la persona che mi scrive ha capito che ci sono alcuni elementi di lentezza e di formalità no? nella relazione con una persona che ancora non conosco, che ha funzionato per innescare il suo desiderio sessuale, quindi che ha una vicinanza con quelli che sono i suoi gusti nella sessualità. E questa cosa però non ha capito bene qual è potrebbe essere qualcosa di... Eh, con mille e uno sfumature. Eh, per quello che mi ha scritto, eh, a me viene il dubbio che sia un elemento legato al rapporto con l'ansia e la paura nella sessualità. Cioè quello che forse succede è che nel momento in cui si trova in un'esperienza eh, sessualmente desiderabile con una persona verso cui nutre un po' di paura e un po' di ansia rispetto al come andrà, eh, quanto sarà piacevole, come funzionerà, mi sembra di capire che questa cosa produce un'attivazione anche corporea di tensione muscolare e tensione fisica che ha dei correlati sessualmente piacevoli per la persona che mi scrive e che quindi porta poi mentre la persona quindi rassicura e accompagna dicendo delle frasi piacevoli e gradevoli accompagna a un'esperienza sessualmente piacevole in cui lei si sente eccitata, lubrificata e poi prova una sensazione di tensione che forse ha tutta una sua flessibilità in cui poi si lascia andare che funziona rispetto all'attivazione sessuale. Questa cosa, nel momento in cui lei ha detto al partner, eh, diciamoci, diciamoci delle, cose, delle cose eccitanti, quella cosa si è disinnescata, cioè si, si è disinnescata la paura di non piacere, la paura dell'incontro con l'altra persona e si è innescata forse un meccanismo legato sia alla paura ma evoluta in maniera diversa. Infatti la paura è un'emozione di primo grado. Che può portare a una certa ansia, emozione di secondo grado composta da un ciclo di paura. Mentre diversamente, forse quando lei si è fatta un po' più attiva nella sessualità, proponendo un certo tipo di approccio, sperando che fosse sessualmente desiderabile per se stessa, forse si è innescata vergogna, che è invece un'altra emozione legata sia alla paura, ma anche al disgusto per se stessi. In questo caso, forse al disgusto nel percepirsi eh, sessuali, sessualizzati, sessuali, sensuali, nell'interagire con l'altra persona e non riconoscersi il diritto a una certa sensualità e vergognarsi di questo quindi provoca un loop in cui l'equilibrio della tensione che lei prova non è più eh, tra, tra paura e felicità ma diventa tra paura e disgusto provocando una serie di tensioni muscolari che oltre a essere sempre meno gradevoli poi possono diventare anche dolorose, sgradevoli e disfunzionali e quindi a quel punto di vista poi lei dice sento delle sensazioni forti ma non riesco a lasciarmi andare all'orgasmo il blocco è proprio quello, l'orgasmo è un meccanismo che è legato alla tensione del pavimento pelvico alla muscolatura dei muscoli pubbococigi e della, eh, della, della muscolatura intorno al canale vaginale, assolutamente sì ma è una muscolatura che è importante che abbia un equilibrio di flessibilità nel sapersi destreggiare tra tensione e rilassamento mentre invece nel momento in cui lei forse imbrocca la direzione della vergogna a quel punto non c'è più questo equilibrio ma c'è una sola tensione che finisce per essere stritolante forse a volte anche un po doloroso rispetto all'approccio alla sessualità e in quel meccanismo poi si vanno a disinnescare altri, altre funzionalità che possono essere invece piacevoli nell'innesco dell'orgasmo che è un riflesso che però richiede una sua, un suo equilibrio in una tensione e rilassamento del pavimento pelvico. Questa cosa qui lei eh, la, la inceppa con un ragionamento di cui non è consapevole e che invece la fa, eh, le fa rovinare effettivamente quello che potrebbe essere un incontro sessuale piacevole. Come tutta quella spontaneità che descriveva legata alla sessualità, forse è possibile che sia legata al fatto che appunto questo meccanismo legato all'intensità, alla tensione muscolare, eh, le facesse sentire alcune sensazioni fisiche che poi provocavano l'attivazione il... del desiderio sessuale, cioè prima parte un'attivazione un po' più meccanica del corpo e poi successivamente il desiderio sessuale risponde a questa attivazione meccanica ritenendo sessualmente desiderabili delle sensazioni fisiche e quindi innescando un desiderio sessuale che nasce, ok? da una situazione relazionale, di paura nell'incontro con l'altra persona, ma che va a trovare la sua piacevolezza la sua eccitazione in un modo con cui io sto in contatto con me stessa e con il mio corpo, che sento contratto e però in una maniera piacevole e desiderabile, e che quindi innesca tutto un meccanismo che, se non ne sono consapevole, diventa un meccanismo fragilissimo. Mentre nel momento in cui divento consapevole di questi passaggi, allora mi si apre la possibilità di giocarci, di divertirmici e di provare a sperimentare alcune modalità che funzionano meglio e che funzionano peggio. Però quindi... Quello che è importante che io vada a costruire è un equilibrio in cui c'è un equilibrio nel modo con cui penso alla relazione con l'altra persona, nel cui, con cui penso al mio corpo, con cui gestisco anche attivamente le, eh, le tensioni o il rilassamento di alcuni aspetti muscolari della mia esperienza fisica e dentro quello posso giocare, divertirmi e essere promotrice del mio piacere nella sessualità, favorendo l'innesco del mio orgasmo in un modo più sistematico. E quindi a quel punto non sono più nelle mani del caso e del, del chissà cosa succederà. Inizio ad avere un'esperienza sessuale che ha... Molto in maniera molto più efficace una risposta a quello che è il mio contatto con me stessa e nel prendermi cura di quelli che sono i miei gusti, che quando lei mi dice eh, non so cosa mi piace nella sessualità, mi sta esprimendo quello che sarebbe importante che lei riconoscesse fosse essere un problema, un problema che forse è stato trascurato per un po' di tempo. Mentre invece, se riusciamo a riconoscere il fatto che questo è un problema, che non sapere che cosa ci piace nel sesso è un problema, allora serve invece, quando eh, lo riconosciamo, abbiamo l'occasione di iniziare a farci delle domande, iniziare a osservare cosa funziona. Quando siamo eccitati, quando siamo eccitate, provare a osservare che cosa sta funzionando nell'attivazione di quell'eccitazione e non adagiarci sul è spontaneo. Quella cosa non è per niente spontanea. Il sesso, la sessualità, ha tanti meccanismi che possono essere anche spontanei, ben venga quando lo sono, ma sono spontanei non perché sta succedendo una cosa che è ovvio che succeda. Sta succedendo sempre qualcosa di molto delicato, molto preciso, che può essere prezioso imparare a conoscere e capire. Quindi in questo senso forse quello che è successo appunto lì è che parlare di sessualità anche tra di loro in coppia era molto diverso dal chiedere una performance sessuale anche vocale, verbale al suo partner. Qua cambia il mare, le cose che ci si dice sono le stesse ma cambia completamente il significato di, del fatto che lui spontaneamente mi dice una cosa che prova che sente al so che dice delle cose perché gli ho chiesto e quello che dice però non è esattamente quello che avevo chiesto io e quindi se inizialmente mi andava bene qualunque cosa che, dice, che, che, che dicesse perché la diceva in maniera spontanea e naturale ed era quello che pensava lui, quando invece diventa un rispondere alla mia richiesta allora non dirà mai esattamente quello che io avevo in testa anche nel caso in cui dicesse le stesse parole che ha detto l'ultima volta non andrà mai bene. Si entra davvero in una questione di eh, performare una recita invece che non condividere un'esperienza un piacevole. Non state collaborandoli, vi state davvero dando fastidio a vicenda e ci sta che dentro un meccanismo simile la cosa non funzioni più. Serve invece riuscire a... Essere più consapevoli di tutti questi passaggi, mettiamoli in ordine. Essere più consapevoli di se stessi, essere più consapevoli del rapporto tra le emozioni, tra la paura e il proprio corpo, essere consapevoli del come funzionano i propri gusti, il proprio desiderio nella sessualità, essere consapevoli del come ci si giudica rispetto ad alcune aspettative sulla proprio essere sensuali e sul quanto si ci si legittima e ci si dà il permesso di essere sessuali e sensuali nell'incontro con l'altra persona, e quindi iniziare a utilizzare il proprio corpo in maniera più consapevole, prendendosi cura delle proprie emozioni e dei propri pensieri, in modo tale da approcciarsi all'altra persona in maniera legittima, consapevole, chiara, efficace, costruttiva e cos per mettere le basi per una buona sessualità, un benessere sessuale che non sia quindi con degli alti e bassi, ma che abbia una costanza efficace nel approcciare a se stessi in prima persona, in primo piano e poi alla persona con cui decidiamo di condividere la sessualità in un modo piacevole e costruttivo. Questa cosa si impara a fare, si impara a fare prima di tutto nel rapporto con se stessi e poi incontrandosi effettivamente con la persona, però non tanto avendo l'aspettativa che la cosa debba andare bene, ma avendo l'aspettativa di capire di più qualcosa di se stessi per promuovere poi nella sessualità un qualcosa di più funzionale nel lungo termine. Quindi quello che è interessante è provare a mettere maggiormente in ordine determinati temi per poterci lavorare su questa cosa ci può lavorare assolutamente, o eh, in autonomia iniziando a mettere un po' in ordine alcuni passaggi, però probabilmente visto che si tratta di tanti elementi da mettere insieme, eh, questa è una richiesta che eh, va a toccare quella che probabilmente è una richiesta che può essere affrontata in maniera più efficace e più costruttiva all'interno di un percorso di psicoterapia. Io spero che quindi con la mia risposta sia riuscito a mettere eh, un po' più in chiaro qual è la domanda a cui si fa riferimento, quali sono gli elementi su cui è importante iniziare a lavorare e il che non significa che il tutto poi si limiti a quello, poi ci sono sicuramente mille e uno parentesi da aprire, però già questa, come l'ho riformulata, spero che sia una domanda per quanto non sintetica, perché eh, essere sintetici... Eh, eh, si, si, si, eh, a essere sintetici a volte a certe cose sembra magia che si arrivi a determinate conclusioni mentre invece c'è una sequenzialità, una metodicità che ci porta a determinate conc conclusioni e conseguenze quello che è importante quindi è lavorare con qualcuno per cercare di di prendere, prendere atto e prendersi cura della propria difficoltà in un modo più costruttivo, avendoci la prima di tutta chiara per noi stessi e quindi dandoci degli obiettivi costruttivi e sensati, che non sono il essere spontanea nel sesso o il tornare come ero prima del blocco che ho avuto, ma è conquistare un contatto con il mio corpo, con la mia sessualità in un modo più consapevole e più efficace per il mio presente e per il mio futuro che è quindi davvero una linea, una direzione che già di per questo risponde al rimarrò così per sempre, dipende dal cosa fai in questo per sempre. Se in questo per sempre lavora su se stessa in un modo efficace, assolutamente no. C'è moltissima possibilità di, eh, di acquisire, di arrivare a un maggior benessere sessuale, che tra l'altro è uno dei diritti sessuali che in teoria sarebbero a noi garantiti da eh, elementi dei diritti, di diritti sessuali del, della persona, eh, poi quanto siano rispettati e quanto no, quanto se abbiamo davvero accesso a servizi che ci permettono questo, quello è un altro paio di maniche, intanto facciamo quello che possiamo e se c'è bisogno di una mano assolutamente eh, e con la mia rubrica se solo risponde io provo appunto a fare anche questa cosa a rispondere alle domande che mi arrivano cercando di eh, chiarire alcuni passaggi ad alcune persone rispondo anche esclusivamente soltanto via messaggio e alcune invece le traduco poi se ce n'è il margine nel, in risposte in cui in video questo è tutto eh, per la mia risposta con il testo vi invito a guardare l'articolo su dottorvalerio.com. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.